Buongiorno, sono il dottor Branchi dall'IRCA di Ancona, mi trovo questa mattina in compagnia del dottor Antonini per, fare, eh, per partecipare a un impianto di protesi peniera. L'esperienza è stata veramente molto entusiasmante perché ho trovato una, una metodica veramente valida a, a livello sia cosmetico finale che dal punto di vista di praticità e soprattutto di essenzialità nella, nella finalità dell'impianto della protesi peniena tricomponente. Ho avvalorato sempre di più in questo modo la mia esperienza pregressa di molti anni fa in cui erano i primi impianti di protesi peniena tricomponente soprattutto attraverso l'impianto di via d'accesso penoscrotale e con questa infrapubblica ho trovato una, un miglioramento veramente importante nella nel posizionamento mini-invasivo dell'impianto tricomponente.